Gormiti! Mm? Muovetevi, Lumaconi! Guardate che cosa ho trovato! Oh! Che cos'è quello? Come fa a stare sospeso? Sol ha detto che i Solark vanno matti per l'equilibrio! Mm. Ad ogni modo, ora dobbiamo riuscire a entrare lì dentro. C'è nessuno! Aprite! Fateci entrare subito! Eh? Riff, non Dai! Ah! Ah! stupido ammasso di roccia, io ti. Riff, calmati! Guarda! Wow. Oh, scintille Alfa! Ma come ci sei riuscita? In verità non ne ho idea È meglio se ce ne andiamo da qui Aspetta, succede qualcosa Eh? Wow, come ci siamo finiti qui dentro? A quanto pare Aoki ci ha fatto entrare. Non riesco a capire. L'energia alfa è scomparsa. E il mio guanto è completamente fuori uso. Fuori due. Fuori tre. Beh, io invece ho ancora i poteri del magma. Eh? Eh. Oh, che cosa succede? Riff, che cosa hai fatto? Uh. Ragazzi, quello lì, quello lì è un guerriero Solark Oh, per un attimo ho avuto paura Silenzio Chi siete voi? E perché siete venuti fin qui? Oh, ho di nuovo paura hm. Che ti credi di essere per rivolgerti a me e ai miei amici in quel modo? Io sono Palladium, campione Solark Guerriero dell'ordine e dell'equilibrio Tu e quei ladroncoli dei tuoi amici avete rubato i frammenti del cuore del titano Riconsegnateli immediatamente Noi non siamo dei ladri, siamo i guardiani di Gorn E ho girato come un folle in lungo e in largo per quest'isola assurda Alla ricerca di tutti i pezzi di quel cuore assurdo Eh? Guardati intorno, guardiano di Gorm È evidente che non sei in grado di gestire tutto questo potere Consegnami immediatamente i frammenti di magma Riff, dovresti dargli i frammenti Così vuoi fare il prepotente con me, eh? Vediamo un po' come te la cavi con qualcuno della tua stazza Sta per evocare un lord per conto suo. Non ce la farà. Ha bisogno di noi per concentrarsi. Amico, lui non ha bisogno di nessuno. Guarda quanto potere ha ottenuto dai quattro frammenti del magma. È troppo potere. Mm. Gormiti, potenza degli elementi! Energia del magma! Kerion. Il magma trionfa sempre! Guardiano, in che luogo ci troviamo? Lord dei Gormiti, stai indietro! Questo è un ordine! Al riparo! <ride>